Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pagnotta di grano duro. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 ore circa. Gli ingredienti sono semola rimacinata di grano duro, acqua, lievito di birra fresco, zucchero, sale e olio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Il lievito.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 sale e facciamo impastare per 5 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto Trasferiamolo in una ciotola unta con olio, copriamo con pellicola trasparente e lasciamo lievitare in forno spento per due ore. Abbiamo ripreso il nostro impasto dal forno, adesso andremo a posizionarlo su una tortiera rivestita con carta da forno. incidiamo una croce con una lametta spolverizziamo con la semola e lasciamo lievitare per due ore in forno spento Trascorso il tempo abbiamo ripreso la pagnotta dal forno, adesso la andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 45-50 minuti circa, mettendo sul fondo del forno un pentolino con dell'acqua calda. La pagnotta è cotta, lasciamola intiepidire prima di consumarla. Pagnotta di grano duro, grazie.